salve a tutti benvenuti sul mio canale io sono mister Marium dalla serie eh, mesh mixer oggi vi faccio vedere come utilizzare lo strumento scultura ovviamente prima di continuare vi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel like adesso eh, andrò a fare delle modifiche necessarie ehm, a questo modellino che è davide contro eh, golia perché il personaggio non è proprio in sintonia con quello che era il personaggio storico in effetti, non so chi è sto matto che ha fatto questo modello qua si vedono i capizzoli. e non credo che all'epoca si usasse uh, tipo di abbigliamento uh, del genere quindi adesso andiamo a modificare questa zona proprio utilizzando gli strumenti scultura come si fa come avete visto ce l'abbiamo sul lato sinistro dello schermo io andrò a utilizzare questo strumento qua in alto questo mi permette di tirare dall'immagine o affondare nel punto di affondamento andiamo possiamo scegliere come farlo in modo tondo ovale o via dicendo a me mi interessa appiattire in questo caso quindi lascio come già avevo selezionato in precedenza quindi utilizzando un pennello non troppo grande in questo caso ci avviciniamo ai 20 Ingrandiamo un po' di più l'immagine e andiamo a lavorarci sopra. Mi raccomando, lavorate facendo sempre un clic alla volta. Non tenete premuto, perché l'effetto che potreste avere non è proprio quello lì. Quello che desideriamo. ecco qua, se vedete. un po' più sotto, ecco qui ecco, abbiamo fatto sparire uno, adesso passiamo all'altro quindi sempre facendo un clic alla volta Okay. ritiriamo indietro l'immagine e vediamo ecco fatto come avete visto abbiamo eh, eliminato quello che era per me un difetto perché il personaggio originale non era così detto questo qua mi sembra più eh, un e senza offesa eh? quindi ridiamo l'immagine anche qui c'è un difetto nel vestito. I vestiti dell'epoca non erano così aperti. Questo dovrebbe essere una specie di divisa, un'armatura. E non credo che l'armatura avessero dei punti uh, critici. Quindi, in questo caso, sempre con lo strumento scultura. Questa volta andiamo a utilizzare lo strumento tira. In questo caso, potremmo utilizzare questo qui più leggero, vedete, sto qua un tiro più lungo questo più corto e mm, andiamo ad utilizzare mm, diciamo proviamo questo mm, non male utilizziamo questo qui e così appiattiamo punto um. troppo CTRL Z per ritornare indietro sempre con un clic alla volta e sfumiamo un pochettino ecco fatto adesso andiamo anche dall'altra parte ah dall'altra parte non c'è allora esch e toglio questo puntalino così la rotazione non avviene bene a ah, solo da un punto c'era l'apertura sì ok mm, ottimo una cosa che potremmo fare è eliminare no per il costo qua dito ci rimaniamo non le costano dire non so come si chiamano le cose. Qui vuol le cose. qui pure facciamo la stessa cosa. Quindi con strumento scultura questo qui. Uh, questo qua più tondo, no, piatto voglio dire. Qua lo dobbiamo riempire un pochettino quindi andiamo a utilizzare questo usiamo questo ok e proviamo ecco ottimo direi ottimo così mi va bene ok al limite possiamo togliere anche questo qui giusto che non mi piace questa specie di giglio non so neanche il significato possiamo mai aprire. Ecco. E andiamo a pulire qui. Un altro vantaggio di fare il click è il fatto che con CTRL Z possiamo tornare indietro anche di un solo passo. Se tiriamo premuto dobbiamo ricominciare da capo perché poi ricominciamo da un lavoro più grosso. vediamo, non male ecco, ottimo io credo che così possa andar bene penso che ho corretto quelli che sono degli errori di questo personaggio andiamo a vedere un po' aspettate Andiamo a qua, ok andiamo a vedere un po' dall'alto no va bene va benissimo quindi non ci resta altro che salvarlo a questo punto eh, visto che vi ho mostrato come funzionava questo questo sistema scultura vi lascio e ci vediamo alla prossima che vi farò vedere un'altra caratteristica di questo programma molto particolare ehm, niente non dimenticatevi anche di condividere questo video anche con gli amici RIC.